Ciao, sono Marco, a spasso col fedele amico a quattro zampe in un posto meraviglioso, in una giornata fantastica. Voglio condividere con te un'altra piccola pillola di formazione off-road, eccolo qui, il fedele amico a quattro zampe, vedi? Eccolo qui, se no sembra che parlo dell'amico immaginario, non si vede mai, sta sempre avanti. Non esistono persone speciali, siamo tutti speciali solo che ci sono delle persone che hanno delle peculiarità particolari o meglio le peculiarità particolari in realtà le abbiamo tutte quante tutti quanti. solo che ci sono alcune persone che hanno scovato quali sono le vere e proprie peculiarità particolari e le sanno evidenziare molto bene vada bene, lo ripeto tutte queste peculiarità le abbiamo tutti quanti tutti. state a cercare di capire quali sono le tue noi pensiamo che siano speciali perché hanno queste peculiarità, queste particolarità in realtà sono speciali tanto quanto noi solo che magari noi queste particolarità non le abbiamo scoperte quindi si può dire che sono speciali perché le hanno scoperte queste particolarità e le sanno, hanno imparato a esaltarle, a evidenziarle, a sì, edificarle diciamo. Cerca le tue particolarità, cerca quali sono i tratti che ti contraddistinguono, eh, esaltali, falli tuoi, comprendi che sono veramente tuoi e che ti rendono speciale eh, come queste persone che l'hanno già scoperto, io spero di esserti stato utile, se c'è qualcosa che non è stato chiaro magari scrivimelo nello spazio dei commenti e cercherò di avere un confronto aperto insieme a te, a me non resta che salutarti, raggiungo il fedele amico a quattro zampe magari corricchiando un po' perché sta correndo e ti saluto con un abbraccio. Ciao, arrivo, arrivo.